Come fare bene un curriculum vitae per un'occasione come questa, cioè per ehm, un'occasione in cui avete l'opportunità di, ehm, di incontrare le aziende direttamente in Ateneo. In le prime tre regole che riguardano il curriculum vitae eh, sono queste. Eh, il CV è la tua vita, è un documento in cui tu racconti chi sei, cosa sai, cosa sai fare. Dovrebbe essere quindi sempre improntato sul settore e l'azienda per cui ti stai candidando. Deve essere breve, corretto e positivo. Adesso guardiamo tutti questi aspetti uno per uno. Positivo intanto in che senso? Non nel senso positivo, ottimista, ma ehm, nel curriculum tu devi raccontare quello che hai fatto e non cosa non hai fatto. Sembra mh, una banalità, ma spesso quando eh, le persone hanno la sensazione che manchi qualcosa, cioè che manchi un'esperienza professionale, che manchi un'esperienza all'estero, tendono a giustificarsi, mentre invece è un uh, documento in cui uh, si punta tutto su quello che c'è, sulle nostre conoscenze, competenze, sulle esperienze che abbiamo noi. Ok? linguaggio deve essere sintetico, attento, positivo, cioè espresso in positivo, come abbiamo detto, attivo, eh, corretto. Adesso poi vediamo anche queste eh, parole una per una. Il formato. Quindi la prima cosa da decidere è che, in che tipo di formato farlo, perché ce ne sono tanti di formati. C'è il vecchio formato europeo, che ormai va bene solo um, per eh, bandi europei, comunque qualche volta è richiesto per bandi pubblici, quindi quando è richiesto assolutamente va fatto. Il formato europeo, come il formato Alma Laurea, è uh, un curriculum standard, quindi bisogna eh, seguire, seguire pedisticamente il eh, e form ok compilarlo con esattezza compilarlo in tutte le sue parti anche il curriculum al laurea eh, fa una grande differenza eh, ve lo vorrei far vedere ma adesso qui non ce l'ho quanto è differente un curriculum al laurea compilato con attenzione da uno compilato giusto perché è obbligatorio quindi qualunque eh, il De formato decidiate di fare, fatelo con cura. Questo che vedete qui è il formato più usato, cioè se voi adesso su Google scrivete vitae 2023» vi verranno immagini come questa. Eh, quindi un formato grafico che va bene e forse per gli eventi come questo dove le aziende si incontrano, si ha poco tempo, ci sono altre persone allo stand, ci sono veramente pochi minuti per conoscerci. E quindi questo è come fosse una sorta di bigliettone da visita. Um, così come in ambito, per esempio, in ambito accademico, in ambito scientifico, in ambito creativo, i formati possono essere leggermente diversi. quello che io consiglio è di stare in una pagina sola massimo uno e mezzo diciamo eh, qui ho messo il curriculum la sorta di resume che Leonardo da Vinci ha portato a Ludovico il Moro nel 1482 quindi eh, ho pensato se ce l'ha fatta Leonardo a fare in una pagina sola ce la possiamo fare anche noi um, l'ideale secondo me è fare un documento in Word in cui metti tutto e adesso vediamo passo per passo i contenuti da inserire nel curriculum quella pagina Word da tenere aggiornata con tutti i discorsi completi, corretti, eccetera e poi fare copia incolla magari in un formato più gradevole esteticamente di volta in volta a seconda mh, di chi lo mandi per esempio usando Canva canva.com eh, che è una, una app gratuita. Um... Attenzione però agli ATS che sono dei eh, software che leggono eh, il curriculum mh, alcune aziende, ma veramente non molte in Italia per il momento, eh, e avvertono quando hanno questa, questo genere di, di strumento. La prima lettura del curriculum avviene quindi eh, da un computer, quindi non da una persona. E allora lì il formato grafico, cioè che sia un'immagine, è un problema. Okay. La prima domanda che spesso mi viene fatta è la foto ce la metto o non ce la metto? Um, a livello internazionale la foto è sempre meno usata e non si usa più in ambito accademico e in ambito scientifico. E in alcuni paesi ci sono anche proprio delle leggi contro le discriminazioni, per esempio, per cui non è opportuno inserire la foto in italia è ancora usata e in certi contesti come per esempio i social network e in particolare quelli professionali come linkedin è assolutamente necessaria quindi va fatta una foto che sia sobria che abbia uno sfondo neutro probabilmente c'è cioè possibilmente un muro comunque uno sfondo molto chiaro eh, meglio ancora sia in bianco e nero e vestiti come andremo a un colloquio di lavoro ok qual è il contenuto del curriculum vitae Questi, queste cose che sto dicendo le ritrovate sia nel nostro corso online che è su moodle sia nella nostra pagina CV check ehm, nel sito orientarsi di cui mariangela vi metterà il link in chat quindi ve ne potete andare a, a ritrovare. Comunque, il contenuto generalmente di un curriculum sono dati anagrafici e contatti per trovarti, il tuo profilo personale, che è sempre più usato all'inizio del curriculum ed è obbligatorio nel profilo LinkedIn. E poi, cosa sai? Cosa sai fare? Cioè, Cosa sai? Le tue conoscenze, la tua formazione. Una persona che si sta per laureare o che è appena laureata metterà prima la sua formazione. Una persona come me, che lavora da tanti anni, metterà prima le sue esperienze professionali. Quindi non è una scienza esatta, si può modificare. E anche questi paragrafi non sono bloccati così. Qualche volta ci può essere... Eh, opportuno per, per esempio per le facoltà scientifiche ctf eh, biologia molecolare che sono corsi che al loro interno hanno tanti laboratori mh, tante esperienze professionali che si fanno studiando in quel caso il paragrafo formazione il paragrafo esperienze professionali sono un po mischiati cioè saranno esperienze professionali a, mh, acquisite o competenze professionali acquisite durante gli studi ok oppure quando un curriculum è di respiro molto internazionale una persona che fa scienze internazionali e diplomatiche potrebbe voler fare il paragrafo esperienze all'estero mettendole tutte lì una persona che si occupa di cooperazione potrà mettere le esperienze di volontariato presso ONG, insieme alle esperienze professionali. Questo solo per farvi degli esempi di come si possa poi strutturare come vogliamo. Okay? Ci devono essere le competenze tecniche, che normalmente sono competenze informatiche, le lingue e, e poi le competenze personali, gli interessi personali. Cioè, alla fine del curriculum si va un po' più sul personale, sul chi sei che tipo di persona sei e poi vedremo anche questo quindi ripercorriamo adesso tutti questi passaggi brevemente ok dati anagrafici e contatti eh, nome e cognome data e luogo di nascita qui però dipende cioè data e luogo di nascita per esempio in italia ci sta tra, tra i dati anagrafici in altri paesi no nel regno unito per esempio, l'età è un dato sensibile, quindi non si può assumere una persona perché è più giovane di un'altra. Quindi assolutamente la data di nascita non ci va. Eh, è opportuno in, in siti affidabili, come quelli che trovate nel nostro sito, mh, andare proprio paese per paese a vedere quali sono i, i formati ideali del curriculum, comunque sicuramente un'email, bella, seria, nome, cognome eh, e basta, eh, il numero di telefono al quale rispondete, lo so che alcune cose che dico possono sembrare banali, ma insomma i, i contatti che mettete poi dovete rispondere nelle settimane successive, ok? E qui residenza, domicilio, dipende un po' a chi lo mando, ok, magari io sono residente in Puglia, ma lo sto mandando in Toscana, quindi non sarà tanto importante in quel momento la residenza quanto il domicilio, quindi dovete un po' pensare. A chi lo state mandando eccetera questo per tutte le piccole informazioni per esempio la patente eh, il fatto che siete automuniti lo mettete o no se è un'azienda che si trova nella campagna toscana sperduta sì se lo mandate a barcellona non importa ok quindi i dati devono essere corretti e aggiornati profilo personale cioè quelle quattro righe che si mettono sotto il nome e i dati anagrafici che che ti descrivono e quel profilo personale che si mette su LinkedIn eh, subito anche lì sotto il nome diciamo ehm um, è una buona idea metterlo perché è una sorta di presentazione di te qui ho messo la famosa eh, domanda la fam il famoso inizio del, del um, colloquio del diavolo Veste Prada quindi il profilo personale risponde un po' alla domanda chi sei ok? quindi se riesci a farlo a farlo bene che sia efficace bene se no non importa mm? in 4-5 righe devi dire eh, quali sono le tue conoscenze competenze e motivazioni è, è molto difficile va provato e riprovato eh, e io vi ho messo quattro concetti in grassetto perché è molto importante che nel profilo ci siano parole chiave e ehm, quindi, mh, può essere molto utile, soprattutto se stai facendo una candidatura spontanea, cioè se lo stai mandando a un'azienda, ma non sai esattamente, eh, cioè ci sono magari vari dipartimenti in questa azienda, e tu vuoi spiegare brevemente cosa a cosa mh, aspiri. Ok? Um, è una buona occasione e, Essendoci pochissimo tempo, specialmente in alcuni ambiti come quello di un career day, ehm, potrebbe anche essere l'unica cosa che verrà letta. Quindi se lo fai bene, può anche addirittura stare in piedi da solo, cioè bastare quasi. Passiamo alla formazione. Questo è il paragrafino così come è scritto, come lo trovi nelle bozze di curriculum che trovi nel nostro corso online, dove lo puoi scaricare, copiare, incollare e lavorarci come vuoi, ok? Quindi eh, la cronologia è sempre inversa, si parte da quello che fai adesso, è il corso di studi che fai adesso e poi si va indietro. Eh, il fatto che io abbia messo materie di principale interesse è un escamotage per poter mettere delle parole chiave. cioè Non ho messo in grassetto il corso di laurea, né l'Ateneo, ma comunicazione d'impresa, design della comunicazione, social media marketing, web marketing. Io voglio subito che si capisca di cosa stiamo parlando. Ok? Quindi puoi mettere il titolo della tesi, l'argomento della tesi, le materie principali del corso o le materie di principale interesse, pensando a quali sono secondo te le parole chiave poche, in tutto il curriculum le parole chiave saranno 5 e 6, che tu vuoi che si vedano, che si vedano subito, che si vedano bene. Le votazioni le includi se sono ottime e se ti va, eh, la, le, di solito si capisce quando l'azienda vuole sapere le votazioni, se le vogliono sapere te le chiedono, ma spesso non sono così importanti. Se il tuo corso è in lingua inglese non basta scrivere il titolo in inglese, tipo economics, ma scrivere proprio corso interamente tenuto in lingua inglese perché non è detto che se anche il titolo del corso è inglese sia poi tenuto in lingua inglese. E siccome è un punto in più, diciamolo. Um, ok. Esperienze extra universitarie. Cosa sai fare? Qui si va su, dal cosa sai al cosa sai fare quindi tutte quelle esperienze che ti hanno aiutato e che ti porti con te nel, nel lavoro che farai ok il difetto dei formati standard come il formato europeo o il formato al è che queste esperienze sono un po scritte tutte nello stesso modo e quindi sembrano tutte importanti allo stesso modo ma per te le tue esperienze non sono tutte importanti allo stesso modo quindi se tu Parti invece da un foglio bianco, le puoi scrivere come vuoi. Ok, quindi qui ce ne sono tre, di cui quella centrale è più importante perché è all'estero, perché è più attinente, insomma per vari motivi. Quindi alcune le ha scritte, le ha appena accennate. Diciamo perché tutto è importante, ma mh, qualcosa di più. Okay? Uh, e poi vedete mh, le ultime due righe, ha scritto, durante gli studi ho svolto attività di ripetizioni, babysitting, sono stata studentessa tutor per studenti con disabilità nel 2017-2018. Quindi anche le esperienze che pensi che siano ancora meno importanti, invece lo sono e quindi se non vuoi dilungarti giustamente troppo eh, le accenni appena ok che si capisca che hai fatto tante cose che hai fatto tante cose diverse eh, ok questo lo dico per rispondere a tutte quelle persone spesso che mi dicono eh, questo non ce l'ho messo perché mi sembrava inutile ok bene Competenze tecniche. Le competenze tecniche sono le famose hard skills, quindi quello che sai fare, ancora, siamo, no? Possono essere eh, informatiche, per esempio, o linguistiche. Quindi, qui di nuovo, la lingua. Qui ci sono due modi per dirle, in maniera più esplicita, cioè più discorsiva, in cui di ogni lingua spieghi come l'hai acquisita, a che livello ce l'hai, eh, quindi la spieghi bene, oppure in una maniera, qui eh, sulla destra, più mh, grafica, più immediata anche, ok? Vanno bene entrambe, mh, per contesti magari diversi, nel curriculum più grafico, ora si tende più a mettere mh, questo genere di, di, di grafica, quasi di infografica, ok? E va bene, nel senso che non è che io voglio vedere il certificato, perché se tu mi scrivi che hai un inglese con quattro palline su cinque, io mi sento anche um, in diritto di farti il colloquio direttamente in inglese, e quindi, insomma, è bene che sia vero, ok? Ehm... Um lo stesso per le competenze informatiche qui ci sono competenze informatiche poi ci potrebbero essere dei lavori come non so il videomaker che quindi dovrà mettere competenze tecniche anche di altro genere ok sul finire del curriculum metterai le capacità personali questo se tu guardi un'offerta di lavoro di quelle fatte bene quelle lunghe eh, L'offerta di lavoro ben fatta ha all'inizio la descrizione dell'azienda, poi la descrizione del lavoro, poi i requisiti richiesti. Tra i requisiti richiesti in genere sono fatti proprio come il curriculum che ti sto dicendo, cioè conoscenze, competenze e poi le competenze personali. Qui di nuovo puoi esprimerle per esteso, cioè di ogni competenza, dire un po' come l'hai acquisita, dove l'hai acquisita oppure scriverle brevemente, ok? Eh, è importante quest'ultima parte, è difficile ragionare su questo. Eh, facendo un percorso d'orientamento con noi, ora poi arriveremo mh, ai nostri servizi, tu puoi fare anche insieme a noi un bilancio di queste competenze. Noi abbiamo esercizi, esercizi da fare a casa per decidere insieme cosa scrivere in fondo al vostro curriculum. L'ultima parte è quella mh, di altre cose che possono essere interessanti, i tuoi interessi, il volontariato, attività sportive, patenti, progetti, premi, mh, tante cose. ok? Uh, tu inserirai quelle che in quel momento ti sembrano importanti. Per esempio, gli interessi personali. Gli interessi personali non sono obbligatori, però dicono molto di te. Questo anche, anche a te, quando conosci qualcuno mh, fuori dall'università o dentro l'università, i suoi interessi ti parlano, no? ti fanno capire eh, che tipo di persona è, eccetera. Quindi se devi mettere interessi banali, non specifici, tipo ascoltare musica, leggere, viaggiare, ma non aggiungono e non tolgono, diciamo. Se invece decidi di metterli e pensi che siano attinenti, che continuino a far capire eh, che tu ti interessi a quello che studi, per esempio, no? qui si parla, se prima si parlava di marketing, se tra i tuoi interessi c'è cioè il web marketing, la comunicazione strategica, la moda, le nuove tendenze, quindi tu anche nel tempo libero continui a interessarti a, a girare intorno a, al, um, alla tua area disciplinare, ebbene perché no, capito? È come se il tuo curriculum in questo momento in questo modo si chiudesse come un cerchio, cioè inizia con le tue conoscenze accademiche, finisce con interessi mm, che restano in quell'ambito lì e poi se vuoi anche uno o due altri interessi che magari sono meno attinenti ma che comunque possono essere importanti per te considera che se decidi di metterli tutto quello che metti nel curriculum deve essere qualcosa di cui tu poi hai voglia di parlare perché ehm, spesso si comincia proprio dagli interessi magari per mettere la persona a proprio agio no, um, e quindi insomma è opportuno che tutto quello che scrivi sia vero e che tu abbia voglia di parlarne. Um, qui l'importanza delle parole chiave ho messo un curriculum visto da lontano e ho evidenziato alcune parole: 1, 2, 3, 4, 5, 6 in tutto il curriculum, che continuano a girare intorno a, a, allo stesso tema per far capire insomma, che c'è un'attinenza. Va bene? Tutto è importante, mh, anche come salvi il file, cioè che tu lo salvi pensando bene a chi lo stai mandando, quindi normalmente cv, cognome, nome. Ma, per esempio, se invece lo stai mandando a un'azienda, metti un'azienda che fa abiti e che ha tanti settori, che in quel momento non ha una candidatura aperta, tu stai facendo una candidatura spontanea e quindi già da come è nominato il file e dall'oggetto dell'email io capirò tutto, cioè chi sei, cosa vuoi, cosa stai cercando. E questo vuol dire avere idea insomma no averci pensato un po ehm, e quindi precisione eh, e tante altre competenze perché spesso cv come vedete non arrivano nominati come così come capita cioè con i numeri che propone eh, il salvataggio del documento cv vecchio cv nuovo ultimissimo eccetera eccetera e mh, trasformano in pdf eh, perché eh, perché non si spagini rileggilo, farlo rileggere possibilmente anche a noi quindi con disturbi specifici dell'apprendimento e quindi lì ancora più importante leggerlo, rileggerlo ehm, rileggerlo al contrario e ascoltarlo e tanti altri Mm, strumenti insomma, compensativi che usiamo um, nell'ultima parte del curriculum in Italia eh, si presta anche il consenso al trattamento dei dati personali questa formula non è più mm, obbligatoria però è consigliata e questa la trovate sempre nelle nostre bozze e nel nostro sito